Bentornati su MyFootballJersey, oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in passato in edizione fan, trovate qui in alto la recensione, la seconda maglia del Milan per la stagione 22-23, questa volta in edizione PLAYER. Sono le bande rosso-nere su base bianca della leggendaria Maglia Garia Way del passato ad aver ispirato il design firmato Puma per la stagione 2022-23. Una grafica dal look moderno e allo stesso tempo autentico, che ci riporta agli anni 60 e alla gloriosa era degli anni 80 e 90. La base bianca è caratterizzata da sette strisce orizzontali rossonere che attraversano il centro della maglia in una rivisitazione della maglia da trasferta del 1984-85. Le sette strisce rappresentano i sette titoli europei vinti dal Milan, da Wembley nel 1963 fino ad Atene nel 2007. La maglia presenta rifiniture rosse e nere. La maglia non è male. Nella mia classifica prende 4 stelle. Bellissimo il tessuto della versione player di Puma, Belle queste rifiniture in rosso e nero che eh, riportano alla memoria i colori della squadra. Il costo lo vedete qui sopra, come al solito molto conveniente per una maglia fatta così bene, veramente eh, da non credere. In descrizione vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere quali splendide offerte il sito vi prepara.